Raga, mancano 4 giorni al party ride del Monza Pizza, e qui dobbiamo sistemare ancora tutto il park. Vai a lavorare schiavo. È <ride> arrivato, è l'ultima tappa del party ride. Il park deve essere impeccabile. Questa terra qua, per me, è così, non è impeccabile. Deve essere liscia. Un biliardo il park, lo voglio. Questo vuol dire liscio. E adesso a ripetizione per tutti gli altri. Vediamo i bambolini. Come ti vedo distrutto dal lavoro, proprio. Abbiamo dei problemi con la pala, ragazzi. Se volete farci dei regali di Natale, ragazzi. Ecco, bravi, regalateci le pale che ci servono. In particolare, ragazzi, le pale quadre. Queste sono le pale perfette per spalare, sono belle lisce qua. Quindi, se volete tornare le pale al park in descrizione. No, non c'è il link in descrizione. Portatecele grazie, Portate. molto più facile, uoman, che nasciai, però il pelo. E' sta succedendo, tio! Ma! Ma! Ma! No, Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Sì, è serale, abbiamo dormito qua. Se non è un party ride bagnato, non è un party ride fortunato. Ira! Yeah, marinaio! Buongiorno a me! Chiaramente ha fatto un mese di sole senza mai piovere. Il Giorno del party ride, niente ieri davano pioggia tutto il giorno, quindi abbiamo dovuto coprire tutto. Oggi danno pioggia la mattina, ma noi porteremo il sole sopra Monza oggi. La, la cosa che ho sempre desiderato alle 7 di mattina Guarda, si capisce che non uso la mano destra Vai, vai, vai vai Fine scopertura e le condizioni erano queste Era chiarissimo che doveva piovere quando la gente inizia a entrare Ma vi pare raga? Sta uscendo il sole sopra di noi e finalmente possiamo iniziare veramente con questo party ride Figata. Secondo me ragazzi si sono messi d'accordo lui e l'alboreto Si sono messi d'accordo per farsi male entrambi alla spalla Cioè il partitale eravamo in tre Io, lui, Albi Due lui... spalle, tre oh, persone <ride> Eh ma non può posso... Eh oggi Hello darkness my old friend Qua è incredibile, cioè, io da un po' che non venivo qua. Il parco è pauroso. È la prima settimana nella storia del Monza Pizza Park che abbiamo fatto spalare tutti i ragazzi sì. del parco. eccetto tu. chi non ha spalato, secondo te, uno il Sasso, no, il sasso non ha Valizio. preso in mano neanche mezzo secondo, una pala. Tutti gli altri, la prima volta che riusciamo Ci a fare. Ha fatto spalare. da paura, ragazzi. Bel lavoro. Full sprint, poi, come ogni party ride, ha pagato 40. In questo caso, ragazzi, al Monza Pizza abbiamo fatto qualcosa in più. Abbiamo deciso di regalare dei multi-ingressi: tre ingressi per 40 persone. Requisito per beccarsi uno di questi 40 starter pack è travestirsi. Chi arriva mascherato di sicuro si beccherà uno di questi 40 pack. Oh no! Oh no! Oh no! Natale ha Ma è arrivata dall'ufficio lei? Ho eh. concluso un affarino da eh. un milioncino 10 minuti okay. fa, 20. Scusi, signore, signore. Strango questo il metto. Oh! Oh, ah, non si contiene. Oh no, oh, no. Oh, no. oh no Ha mandato solo il cestino a sto giro. Dategli un premio! Un Premio vita. Dategli dei soldi, a questo. <ride> però raga a sto giro voglio dedicare veramente un pochino più tempo a Foodspring perché al di là del fatto che è un mio sponsor non so quanti brand supportino così degli eventi regalando bike pass per le persone. Capite che Foodspring ha detto ok vogliamo pagare dei bike pass perché ci teniamo che l'esperienza che provino le persone a questi eventi sia al top. Chiaramente un'azienda fa dei prodotti come Foodspring fa barrette, fa alimentazione. Ma un'azienda si differenzia da tante altre proprio anche per i gesti che fa. E in questo caso veramente io non so come ringraziare Foodspring per il supporto che ci ha dato quest'anno vuoi fare la foto? autografo vai vai vai io ti volevo ringraziare perché senza di te io non sarei andando in bici ho scoperto quest'inverno veramente ho cominciato <ride> a, a martellare tutti i giorni grande cazzo alle... la cosa che mi fa più piacere è proprio avvicinarle per persone allo sport quindi ci sei riuscito ci <ride> sei riuscito capite qual è la figata ragazzi di aver creato questo movimento in Italia diverso chiaramente il party ride del Monza Pizza rispetto a quelli che abbiamo fatto in montagna faremo chiaramente un momento tra poco di party ride dove tutti assieme gireremo nel park cercando di occupare tutte le linee però poi best trick sul mulcio per vedere un po' di sending vero e proprio vedere un po' la gente che manda sai cosa c'è alle 15 ah! Ah! Ragazzi, adesso facciamo il best trick Qua sul mulch, vi voglio tutti qua, perché anche se non fate il best trick dovete venire a gasare tutti i rider. Dai raga! Oh! Hanno decretato l'inizio del best trick. Buonissimo Lo oh. mi oh. sus no I Lo Allora, in teoria saresti dovuto venire mascherato ah. Cosa mi dai in cambio? Devi regalarmi un'emozione in bici Se mi fai un salto da seduto sul bag ti do questo Se lo fai te eh, vado lì a dartelo subito Cioè qui tutti vogliono il pass gratis ma nessuno si è mascherato Noi abbiamo detto le sacchette sono solo per chi viene mascherato Non ti ha cagato nessuno? Cioè alla mia data tutti bravi, puntuali, erano lì tutti a chiederlo Io ho detto chi viene mascherato si becca il coso? Cittadini In sei sono venuti mascherati Cittadini, bu E Quindi? adesso quel ragazzo lì mi fa mi dai il bike Poi ho detto sì, ti do il bike tu mi fai vedere un bel salto da seduto sul bag oh, Ok ok oh, ci hai fatto emozionare senti, senti qua tocca Mi hai fatto emozionare è, è pretenzioso anche lui Che fa? Posso averla In cambio cosa da ci dai? 3 bar luce. Domani dice Va bene Andà, Si sta trasformando il trattenimento allo modo Nice, se l'hai guadagnata allora, Almeno tu hai fatto qualcosa in questa giornata oh, Questa era l'ultima tappa, abbiamo fatto tre tappe quest'anno Mottolino, Miata e Monza Pizza L'obiettivo è riproporre questo tour l'anno prossimo Magari facendo più bike park in montagna, facendo più date. Grazie mille del supporto, grazie a chi è venuto anche da lontano Anche non qua a Monza Pizza no! E di Grazie veramente perché tutti insieme stiamo facendo crescere lo sport.